Creativity, Teamwork, Fraternity. Is it possible? Inside Gem Verde. Vuoi mettere in campo le tue capacità e svilupparne altre che non conosci ancora? Un'esperienza al Gem Verde è quello che fa per te. Musica. Canto. Recitazione. Comunicazione. Audio. Luci video e molto altro, un'esperienza umana e lavorativa in un gruppo internazionale. 19 donne di 14 nazioni che fanno del lavoro d'equipe la loro forza e della fratellanza universale il loro obiettivo. Cosa porti con te dell'esperienza lavorativa e umana fatta al Gen Verde? Io destaco che nel Gen Verde è predominante la e che i suoi membri, sebbene hanno molti anni di esperienza, c'è sempre una costante ricerca di conoscere che è quello che pensa chi è dall'altro lato. Vivere e lavorare insieme richiede un'attenzione particolare a tutto ciò che gli altri stanno vivendo. Questo ti mette in un continuo movimento verso gli altri, permettendoti di superare i tuoi limiti per un bene comune. I promise me a mindset of always searching for opportunities to reach out towards the other, whoever that is at moment, to so listen to them, to share my ideas and to bring the joy which I have received to them. La certezza che per lavorare e vivere bene insieme ognuno debba mettersi nell'atteggiamento dell'ascolto e dell'inclusione considerando punti di vista, apprezzamenti e critiche come spunti per migliorarsi a 360 gradi. Definisci con tre parole il progetto di fraternità che porta avanti il Gen Verde con il suo lavoro. Creatività, apertura e novità. Inclusivo, autentico e spinto al futuro. Love, dialogue. Enjoy. perché un giovane dovrebbe scegliere di fare questa esperienza per sperimentare in prima persona un modo di vivere la propria vita dove ti puoi esprimere senza esporti a giudizio e dove l'errore non è segno di debolezza ma un'occasione per imparare you può essere un'esperienza e un'opportunità di crescita sia personale che professionale in un ambiente che guarda in avanti, in un ambiente nel quale si può sperimentare e svilupparsi sbagliando anche, ma passo dopo passo, migliorandosi sempre più insieme a persone che camminano con te. Vieni a conoscere la nostra squadra, i tuoi talenti, e semplicemente tu, sarai un grande contributo al lavoro di Kip per un obiettivo comune, la fraternità. Il mondo che sogniamo lo possiamo costruire insieme e tu? Puoi fare la differenza. Sì, sì, sì, sì. è possibile!